prossima è Parabatai, che la dedico a una ragazza particolare che stasera davvero ho fatto una figuraccia, ma spero di farmi perdonare. La canterò così intensa che sembrerà un limone. ma rampicò sulle nazioni e scivolò lasciando le unghie a fuori che stridono trattando Con errore, con difetto sì di programmazione Non ricordo bene bene come si è iniziato E da mia sempre sempre solo peggiorato Niente storie Instagram, niente frasi fatte Ho voluto cancellare tutte le tue tracce Troppo fuori per lo più scollegato Troppo fuori per lo più disattaccato. come me e io non sai fine sai come Cicatrici sulla bocca mostrano sorrisi. Come quando scrivi ah ah ah. Ma nemmeno ne te la ridi. Il mondo è un posto accogliente. Quando non ci vivi, pericoloso solamente per chi stai con te. Come me, che mi sai finire, sai come me, se la prezia il regga bene, sai come me, boca piena di parole, di parole e dire. Grazie. questa qua come dicevo prima è una versione totalmente diversa da Marama che potete trovare su Spotify e secondo me è una cosa in più in realtà ovviamente la parte elettronica non è riproducibile ma secondo me ho acquisito qualcosa di più sia con la presenza di Christopher che di Agostino quindi un applauso anche a loro